Buongiorno a tutti, mi chiamo Sasha, vivo a Roma da una decina di anni. Ovviamente è facile innamorarsi di una città eterna per i suoi monumenti storici. Fra tutti i monumenti ho scelto il Circo Massimo. Il Circo Massimo forse non è un monumento che colpisce così tanto l'occhio, ma nonostante ciò è l'anfiteatro più grande che sia mai stato costruito dall'uomo. Ma non è il Colosseo, direte? Nell'altezza forse sì. Ma guardiamo i numeri: è lungo quanto sei stadi da football odierno, cioè 600 metri. E nell'ultimo ampliamento poteva contenere fino a 300.000 persone, che corrispondeva quasi a un terzo della popolazione dell'Ebro. Il Colosseo ne poteva ospitare, solo per fare il confronto, 70.000 persone. Dal punto da cui stiamo facendo il video è più o meno l'altezza delle tribune da cui spettatori ammiravano lo spettacolo tipico, cioè le corse della Bibbia. Il Circo Massimo è situato nel cuore di Roma, vicino al Palatino. L'appartamento dell'imperatore. Vi saluto da questo luogo pieno di storia. Buona Roma a tutti.